Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questa nuova serie eh, Siccome ci sono dei nostri amici Ci stanno aspettando Andiamo direttamente Come vedete siamo qua su Fortnite È la mia prima collaborazione Ok ci sono Mi eh... Sì? Te mi senti? cosa Pronto Cos'è che devo premere? Cos'è che devo premere? Ok? Mi senti? Mi senti, perfetto. Ok. Allora. adesso mh. aspetta che ho tutto l'audio. Ah era ti avevo chiesto come. Allora mi pare di provo a vedere, ti ripeto. Ok, mi senti? Senti? Allora aspetta io un attimo es... esco provo a invitarti. Tu vieni ok? E cos'è che devo premere? Cioè, Eco un attimo, torno subito. Ok. Non posso un cazzo di giuro. È la nostra prima. La nostra prima collaborazione e quindi ok mi senti ora aspetto che Matteo entri prova a tenere premuto via parlare tenere premuto mm, con il nome Electric Studios mi senti? Che luce no forse era vero? Che cosa? Forse Mi pronto? Non lo so perché per vederlo devi andare su Uh, premere le tre righe in alto a destra e andare sull'ingranaggio che serve una impostazione e andare su input allora, e in alto ci sono... e cercare il bottone per la chat vocale eh... so. eh, per cercando. esempio da... prova aspetta mh, Giulio prova con Y e parla e eh, mi senti? Sì, y... non... sì, ok, allora aspettate. Ok, adesso com'è che si indietro? No, okay. mi mandi la richiesta. Sì. Allora salutate, contento, Salut... Giulio? Facciamo... salutate tutti perché siamo in, in... stiamo facendo un episodio. Salutate tutti gli iscritti. Ciao a gli iscritti. Ok, ciao, allora. Oggi come potete vedere è la nostra prima collaborazione esatto, quindi... siamo sul canale di Nove Electric e vedrete anche lo stesso video, sul no... Il no... Eh, il nostro stesso video sul nostro canale che si chiama Boy and Matt. ok premete il Ok, di registrazione è la prima volta quindi morirò, morirò, morirò, morirò subito probabilmente poi. cioè non so come fare quindi non ti preoccupare allora adesso facciamo l'intro per il nostro canale ok vale, vale. Salve a tutti amici di YouTube, qui è Nikiboy e lui è Matt! E a fianco a me c'è, qua, Novelectric! Ciao Novel benvenuti nel canale NikiBoy. E vi ricordo di iscrivervi e seguire entrambe le avventure Grazie, adesso inizieremo immediatamente una partita a squadre poi se facciamo un po' schifo è normale, non siamo cioè, gamer gameroning. Cosa? Cioè, esatto. Per te? <ride> <ride> <ride> è poco magari, no. Però sì. devi finire un po' a prendermi. Ok. Eh, beh, no, eh, non è che se facciamo, cioè, io so. Allora, vediamo, adesso. Eh... Come gioco? Voi come siete messi? Saluti, eh, io sono messo sdraiato, appoggiato sulla testa. No, qua mi sta dando completamente squadra. Adesso sto facendo il fapposta e in partita. Ok, Mi io ho gioco con mouse e tastiera. Ok, mi ricordate, mi ricordate? i tasti un attimo? questo qua ti muovi, con questo qua spari, miri, li muovi. Qua. E poi c'era questo corsa questo, questo qua questo la corsa, e io impazio salti. Ok. Aspetta 9, no, eh, durante il caricamento non ci sentiamo Adesso ci sentiremo Allora, V hai presenti i comandi, sono su Minecraft per andare avanti Comandi con E, prendi gli oggetti, Q costruisci spari con tasto sinistro, tasto destro miri okay. Usa tab per aprire la mappa ah, okay. Per fumarla sul puntatore ah, okay. Noi adesso andremo in queste casette qua No, va col posto sinistro per indicare. E premi con spazio per saltare, per saltare su dall'autobus. Ma non lo fare adesso. Ok. L'ho mm. saltato. Ah, eh, sì. <coughs> allora andremo qua nel punto rosso. Dov'è che questo punto? No, eh, ci proveremo. Premi w, w per andare più velocemente, cioè per andare in picchiata Ok. Giulio, allora tutto a posto, sì si sì, si sì, tutto bene eh, caduta libera in picchiata tempesta in arrivo tra se, se ci un niente. minuto e vediamo la nostra prima avventura insieme come va arrivato, cioè okay, allora, in vedi che è arrivato ok allora vedi là in fondo che c'è una casetta grigia se zoom te la faccio vedere sarebbe questa qua punto viola che sono già entrati perciò andremo in un punto prima ok ci sono persone che cercano di spararmi che sono appena atterrato, non Devo so... So... So... So correre. Aia! Muoio! Io sto cercando di scendere! Sono più lontano però, sono, sono, sono stato ammazzato una cadata, un bel chill! Aia! Ha la casa per il tuo collo, c'è cioè, cerca il fondo di Aia! Mi vuole ammazzare col piccone sto ecco qua! Corri Nick! Oh, sei di ora! Ma è cosa? È... Eh! Partita nel cavolo! Mi oh. hanno stemmato! c'era uno che mi aspettava dentro la casa a me hanno ucciso stavo per dire a me a me hanno ucciso dire, a, a, con... a piccola così In di due, brutto una, una, una, tre tre, <ride> ok adesso guardiamo eh, come si lavora Ma che salti fa? Beh, bene dai se... cavoli <ride> Ottimo, siamo posizionati 27. Sì, adesso soltanto che dobbiamo andare un po' più lontano in posti più tranquilli. Io, per, io okay. di, solito, di solito andavo proprio in fondo all'isola dove c'è una zona con un campo da calcio. Ok, può darsi che adesso ci siano persone. Intanto fai pronto. Adesso vediamo dov'è che passa l'autobus. così okay. sapremo dire dove andare. Allora, diciamo che adesso vediamo come morire malamente. Questi saranno episodi su come morire malamente su Fortnite. Il primo metodo l'abbiamo già visto: entrare di botto nelle case. Uh. Uh. <ride> uh, Cosa hai visto? Cosa visto? Ciao, Iron Man. Come ti muovo io? Matteo? Per... Eeeh. Qua. E eh, là. Come... Prova. Eh, quindi... Non hai girato simpatico no. no, gira, gira. Ti gira, gira, okay. ecco. sparo con la pistola. Eccoli Sparo con la pistola. Io ho preso un eh. balletto, eh. Sì, non colpire a casa E allora fa... a correre? Su un balletto. Dove sei tu? Eh, sei là, Giulia. Molto lontano. E, e voi Mi dove siete? Parlo con la pistola. Ah, l'hai Eh, basta che ti giri e vedi... Ok, okay. ti vedo sulla mini-mappa Ok, vi stiamo venendo incontro Eccomi qua vedi. Guarda! Ma che? Cos'è quella roba? Cos'è quella roba lì? È fantastico! Ehi! Tieni Giulio! Dove? Vieni qua! Con i apri l'inventario Te l'ha rubato un tizio okay. Prendi E per prendere ok Ho già messo il waypoint Apriamelo dopo un planese Ok Matteo tu metti il waypoint dove l'ho messo io Perché? Perché? Ok Giulio appena l'autobus arriva qua Salti ok? Ok Appena l'autobus arriva sopra il punto viola tu salti se vuoi zoom sul punto viola con la rotellina del mouse e aspetti che ci passi l'autobus. Okay, ok ci siamo quasi eh. Vai salta ora! Andiamo in quelle casette là, non so se tu le riesci a vedere. Proprio a bordo no, mappa. No, dove non c'è un cavolo di loot. Beh c'è qualcosina però tanto no di là di là girati per iniziare ok di là dritto di là era giusto prima cazzo no? diciamo che va bene cazzo un po' che ci spostiamo pronti Matteo tu vai sullo scantinato Dai, di là, e di là. tu eh, oh, prendi oh, questa oh, casa grigia oh, no no no no no no no tra no alberi Ok, allora tu, Giulio, prova andare No, volevo dire. Prova a andare allo scantinato. Ah, ci siamo incastrati sull'albero. ci sono delle porte. Arriviamo. Vai, stato... Ok, pronto. Voi sembra ho trovato una desertigo. Una pura deserto. Uh, ottimo. Fila pompo. Eh, punta però, se no non riesco a prenderla. Vai rom... rompi? tutto! Rompi tutto! Rompi tutto! Cosa? Siamo sotto? No, perché... grazie! Spacca tutto, spacca tutto! Perché ci stiamo registrando. I... Ok, raga. Io s... Allora, rilano. se apri la mappa con tab, puoi vedere dov'è che si chiude la safe. Ogni tanto, tipo quando sei nelle case, vedi le poltrone, le televisioni? queste cose qua distruggile che ci serviranno prima o poi per i materiali Provo a costruire qualcosa Cioè per esempio vieni qua eh, tu, arrivo stiamo prendendo il materiale ok allora premi Q perfetto fai un muro un muro verticale pure mm. com'è aspetta Ok ok adesso ci premi G sopra Fatto? Sì. se ci premi G vedi che diventano tutti quadrati tipo sì. una crafting table togli due blocchi partendo verso il basso dal centro premi due e dopo eh, fai indietro eh... devono, non devono diventare blu de ecco bravo <ride> Evviva viva viva viva viva viva viva due blocchi di lato, fai delle finestre se togli il volo centrale fai una finestra dopo puoi fare un blocco di cose puoi fare questo scherzavo non ci sono riuscito togliendo questi qua e questa non solo puoi fare anche questo e questo e poi mi sono dimenticato, dimenticato una importantissima che è questo Esatto, c'è anche l'arco. Ora possiamo costruire la ferrovia e far pagare i pedaggi. Esatto. Puoi costruire praticamente quello che vuoi. Ora, siccome sotto la mappa vedi che c'è un tempo che scorre, dobbiamo dirigersi in safe. Guardate, okay. se volete vi lascio uno scudino. Ok. E questo Lo bevete. Prendilo pure tu, nave, no, che Matteo è skillato. perciò. Eh ho problemi? Se lo bevi ti aumenta lo scudo Ok Ah lo sai che premendo shift corri vero? Sì sì ho scoperto Ok Corre piano però il mio Cioè corre pianino Beh dipende se sono più avanti io Ecco guarda eh Adesso vado dietro di te Corro vedi che rimango dietro di te Ok chiaro Vero a destra Funzioni di Fortnite Comunque ogni tanto fermati, spacca un po' gli alberi ma non romperli del tutto perché sennò qualcuno ti può vedere che rompi interamente un albero e ah, ti fregano insomma, capiscono dove okay, sei. Yeah. Ok, 4, 3, 2, 1. Se adesso apri la mappa mentre corri potrai vedere che comincia a rinchiudersi il cerchio, la safe. Sì. E quella primaria okay. è molto veloce ma fa poco danno. Tirati di là. Dopo la seconda comincia a fare lo stesso danno, ma diventa un po' più lenta. Dopo, dalla terza in poi cominciano a fare un po' molto male. Ci sono stati... c'è chi è arrivato fine partita dove non c'era neanche più la safe. Oh, Io ho arrivato in piedi a fare un problema con la, la, la stima, safe. Ogni tanto mi YouTube. si ferma e sto cercando di raggiungervi, ma ogni tanto mi si ferma. Gente da me. 100 oh da, da me ok, Matteo aspetta perché se no sei da solo e io ho una trampa intanto io ho un pompa io ho una ego no, no. no, no, no, no, no, no, ecco sta fai dando una terra lui uh, c'è un team intero Bu buongiorno uno l'ho preso e poi... Se l'altro... altro. Cose. Vai, Matteo, ci frega, non sai perché adesso? Perché adesso sono io contro due persone. Ok, eh, io sto arrivando. Salta magari, no. Ma... Mm. Il problema sai qual è? Che se io vado in safe e me li ritrovo davanti... Cioè non ha senso, mi ammazzano comunque. Madonna per un pelo! Sto eh, i due eh, non sparano! Beh, non è Non ti preoccupare! Non ti muoio. Sono, sono.. Cioè hanno poca vita, eh! Se parla uno. Non hai altre armi! No, eh capitano! Stroncato! Quanto aveva? È... Avevo tolto avuto tutto lo scudo, P86. E vabbè, dai, ritorni. Ciao ragazzi, io vi ringrazio per essere stato qui Ok, allora, eh, per questo Bella, ciao. video è tutto Va okay. bene Vi ringrazio di Se esservi uniti in questa battaglia Nick e voi e Matt Matt è già andato via, comunque lo ringrazio tanto E si, di... si vai Nick Ebbene ragazzi io direi che con video possiamo benissimo lasciarci qui Dica dica eh, Sì, eh, allora ci sentiamo per un'altra fortnite battaglia, ok? Ciao! Ok, allora per questo è tutto, quindi mi scuso per Ciao, eh, un problema Io. che c'è stato durante l'editing, quindi... Alcuni pezzi sono andati persi. Ma se volete sapere come sono andate a finire tutto il video, andate sul canale NickBoy quando uscirà il loro video a vedere come è finita. Quindi, per questo è tutto. Io vi saluto. Vi lascio il solito saluto elettrizzante. Vi ricordo di iscrivervi, lasciare dei like, commentare se avete idee. Iscrivervi, commentare, condividere e spolliciare ovunque se volete altri video di Fortnite insieme a Nicky Boy and Matt quindi per questo video è tutto lo sapete nel video, ciao stato perfezione adesso mm. si sì, dai spero ciao